Buongiorno. Volevo visitare la torre, sono la guida autorizzata, prego. Prego. È tedesco, tedesco, in Germania li lasciano così. È questo, è un impasse, in Germania lo fanno così. Sì, Senza, sì No, no, a me non gli ho lasciato così Lei che cosa sta cercando? Il eh, È questo, Pass. In Germania scritto, chiedo scusa Faccio vedere, Annen, Annenpass Sì, sí, è così No, no, va in Germania La Merkel, la Merkel aveva deciso Che va bene anche questo Ognuno c'ha, la sua. È bellissimo questo palazzo. Già so, già so, sì, già sono stata so qui. Grazie. Ah certo, certo. Allora, la piena è molto gentile, grazie.